Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video! Oggi vedremo come realizzare questa bambolina targa da appendere alla porta. Questa è la parte prima del tutorial. Per realizzare questa bambolina ci occorreranno due bottoni piccolini, io ho usato questi di vestiti di stoffa, del pizzo sangallo o del pizzo normale, che avete, dell'imbottitura per riempire la bambola, della lana, questa nello specifico è proprio apposta per realizzare i capelli delle bambole, però potete tranquillamente usare una lana bouclé o una lana merino, quella che volete, quella che avete in casa, va benissimo, purché richiami i capelli. Un pezzo di imbottitura piatta o eh, filtro della cappa, ci servirà per realizzare la targhettina con su scritto pantry. Della stoffa per realizzare il corpo della bambolina, della stoffa per il vestito, la stoffa per la targhetta e la stoffa per la staccionata. Non vi preoccupate, di queste stoffe vi lascerò le dimensioni e i quantitativi giù nell'info box, assieme al link per il cartamodello che troverete sul mio sito. Iniziamo realizzando il corpo della bambolina, che è poi la base della nostra targa prendiamo quindi la stoffa per il corpo e il nostro cartamondello e andiamo a riportarlo riporteremo il corpo e le due manine, che sono questi due ovali che vi ho mostrato prima uniamo le stoffe, io come al solito spilletto voi se preferite potete tranquillamente investire. e andiamo sotto macchina a cucire tutto il contorno senza lasciare aperture tanto poi praticeremo un taglio sul retro quindi tutto il contorno sia delle manine che del corpo andiamo sotto macchina Adesso dobbiamo ritagliare le sagome che abbiamo appena cucito. Io userò questa forbice dentellata che mi aiuta a fare, ad evitare di fare una maria di taglietti e andiamo appunto a fare il contorno lasciando mezzo centimetro di margine. Con un'altra forbice appuntita andiamo a tagliare tutti gli angoli, questo ci aiuterà per svoltare. E andiamo a praticare i taglietti sulle linee curve, come vi ho fatto vedere anche nei miei precedenti video. Questa operazione ci aiuterà a risvoltare meglio il lavoro. Con questo attrezzino andiamo ora a praticare un taglio su un lato eh, delle nostre sagome, in questa maniera. Fate attenzione a prendere solo una stoffa, non tutte e due. Questo taglio ci permetterà di risvoltare il nostro lavoro. ecco fatto, adesso così possiamo risvoltarlo fatelo su tutte e tre le nostre sagome risvoltiamo le manine e il corpo della nostra bambolina e andiamo a stirare e a tendere bene le cuciture e questo è il risultato adesso prendiamo l'imbottitura per la bambola io uso quella di Ikea, dei cuscini dell'Ikea e andiamo a riempire il corpo della nostra bambolina quindi Riempite bene, bene, bene, bene, bene, bene, la pambolina. E quando l'avete riempita bene, bene, bene, bene, bene, riempitela di nuovo bene, bene, bene, bene, bene. Deve essere proprio rigida, bella piena, perché questo dà stabilità al lavoro e soprattutto darà un bel effetto. Una volta riempito il corpo, andiamo a chiudere il nostro taglio con dei punti grossolani. Faremo poi la stessa cosa con le nostre manine. Per il taglio sul retro non vi preoccupate, andrà coperto. Quindi prendiamo adesso le nostre manine e facciamo la stessa operazione. Le riempiamo e le cuciamo sul retro. Fatto questo andiamo a disegnare le guanciotte della nostra faccina. Io utilizzo questi trucchi, eh, sono dei trucchi economici che ho trovato all'OVS, credo che sia Makeup Revolution, qualcosa di simile, fate conto che con 4 euro me li sono portati a casa e, e hanno diversi colori, questi sono ottimi ma vanno bene anche quelli dei cinesi, quelli che trovate al mercato, eh, in qualche offerta, ombretti che vi sono scaduti, che non utilizzate più, vanno bene tutti. L'importante è appunto che scrivano posto, perché mm, servono per dare sfumatura e tridimensionalità alla nostra faccina e alle cose che andiamo a cucire. Perché dopo vi farò vedere che useremo anche in un altro momento. Quindi, preleviamo un po' di rosa mattone e. Eh, a fare le guanciotte alla nostra bambolina non vi preoccupate se create una macchia come ho fatto io in questo caso perché dobbiamo proprio calcare e sfumare, sfumare tanto tanto tanto un po' con il pennello, vi può aiutare anche le, con le spugnette per il trucco se non l'avete come me, eh, io ho usato uno straccetto ecco il risultato finale, deve proprio vedersi tanto qui vi mostro anche le manine che ho fatto imbottito e cucito come eh, qui nella bambolina e che per darvi un'idea andranno poi attaccate eh, sul davanti del lavoro perché proprio dovranno reggere quella che è la nostra targa adesso passiamo al vestito non è altro che un, un rettangolo di stoffa al quale faremo gli orli sui due lati eh, più lunghi quindi anche qua imbastite o spillettate come faccio io e andate sotto macchina e fate sui due lati lunghi due cuciture semplici. Adesso eh, prendete un filo resistente abbastanza lungo e andate a fare una filza. Ehm, che d'altro non è, che sapete che serve per arricciare le stoffe, quindi entrate e uscite con l'ago a punti abbastanza grossi e create questo effetto. Andiamo quindi ad appoggiarlo attorno al collo della nostra bambolina, a sistemare le pieghe del collo in modo che sia abbastanza armonico e a fissarlo sul retro, in questa maniera, date proprio due punti grossolani, eh? non serve essere precisi anche perché la targa andrà poi di fatto appesa a una porta una volta fatto sistematele il vestitino e andiamo ad attaccare eh, il pizzo sangallo quindi prendetelo prendetene un pezzettino eh, lo fate girare semplicemente intorno al collo potete arricciarlo, potete cucirlo con un filo elastico, vedete voi, io l'ho semplicemente incollato con la pistola a caldo. Adesso ci occupiamo della targa, prendiamo eh, la stoffa eh, e dobbiamo mettere l'imbottitura, come sempre vi faccio vedere, prima va l'imbottitura, poi va la stoffa con il dritto rivolto verso l'alto ed infine la seconda stoffa col dritto contro il dritto, in questa maniera però eh, vedete io poi ho già riportato il, il cartamodello però ehm, io voglio ricamarla perché voglio la scritta pantry che significa dispensa quindi sono andata a disegnarmela precedentemente questa operazione è piuttosto semplice basterà mettervi contro la finestra e sotto la scritta e ricalcare come si facevano con i disegni è veramente semplice se avete paura che si muova la stoffa mettete un pezzettino di scotch, proprio come ricalcare un disegno con la carta. Per la scritta, come tutte le ricamatrici, possiamo optare per diverse soluzioni, la penna è vaniscente, però a me non piace perché appunto svanisce nel giro di poco, io ho questa qua di clover, ma di solito la uso per disegnare i cartamodelli. Eh, la penna della Prim eh, idrosolubile ma il problema di questa è che dovete lavarla proprio in lavatrice col detersivo eh, o se no c'è questa bellissima sempre di Clover che ha eh, da un lato la penna e dall'altro la parte eh, per cancellare la, la scritta e io di solito per i ricami uso questa perché non ho mai voglia di poi metterla in lavatrice e quindi mh, viene via più facilmente quindi io vi consiglio questa di Clover vanno bene anche le pelle in gel eh, se non ne avete in casa queste eh, questa qui a me piace perché ha la punta fine non svava, non macchia e si, si elimina facilmente quindi non c'è bisogno di dover lavare e aspettare che si asciughi io, come vi dicevo ho semplicemente ricalcato la scritta dal, mio, dal cartabonello che ho disegnato ovviamente l'ho su, ricalcata sul dritto in controluce con la finestra una volta che avete fatto la vostra scritta ehm, andiamo a ricamarla quindi con un cerchio di legno da ricamatrice eh, andiamo a proprio a fare un piccolo punto scritto se non l'avete non vi preoccupate potete tranquillamente ricamare la scritta ehm, così a mano, anche senza cerchio, io mi trovo meglio perché con la stoffa più tesa si ha un lavoro più pulito. Eh, se non sapete ricamare e avete paura, non vi preoccupate, potete tranquillamente usare o della pittura per stoffa o semplicemente eh, con una penna, ci sono delle penne apposta indelebili, anche quelle per disegnare gli occhietti, io uso quelle tipo tratto pen, e eh, potete usare tranquillamente quella. Magari fate una prova prima sulla stoffa in modo che non sbavi. Una volta ricamata la scritta, come vi dicevo, prendiamo l'imbottitura, mettiamo sul retro della stoffa col rovescio contro l'imbottitura e il dritto verso di voi e poi dritto contro dritto appoggiamo l'altra stoffa andiamo sotto macchina e andiamo a cucire ehm, la nostra targa avendo l'accortezza di lasciare una piccola apertura alla base io lascio circa 3 dita che andremo poi a chiudere successivamente questo ci permetterà di risvoltarla ecco fatto la nostra targhettina è pronta. Andiamo come prima a ritagliare il contorno lasciando mezzo centimetro di margine. Ricordatevi di spuntare le punte e di fare i soliti taglietti. Ricordatevi di risvoltarla bene, aiutatevi con una bacchettina e eh, una volta risvoltata, prima di cucire andate a stirare bene in modo da appiattire il lavoro e renderlo migliore. Qui andiamo a chiudere con un punto nascosto in modo che non si veda più e poi andiamo ad impunturare la scritta in modo che la imbottitura non si sposti. Quindi io sono partita dal centro e in realtà si fanno dei punti molto semplici. Io lo faccio ovviamente senza cerchio questo, andate proprio a fare dei piccoli tratteggi con il filo. Potete, se non sapete farlo, anche fare una ribattitura con la macchina da cucire. Serve proprio giusto per fermare l'imbottitura sotto e avere un aspetto più carino. Eccolo finito, io ho fatto l'impuntura e sono andata ad attaccare i due bottoni. Potete anche incollarli se non volete cucirli. A me piaceva più l'idea di vederli cuciti. Passiamo ora alla staccionata. Il discorso è sempre lo stesso: riportiamo il cartamodello, mettiamo dritto contro dito le due stoffe e sul rovescio di una delle due come base mettiamo l'imbottitura e lasciamo un'apertura anche qua di tre dita eh, per poter svoltare il lavoro. Andiamo quindi sotto macchina. Eh, l'imbottitura va sempre a contatto verso il basso, quindi a contatto con il, il trasportino, il piedino trasportino, insomma i due binarietti della macchina da cucire ritagliamo il contorno, spuntiamo le punte come abbiamo fatto prima e risvoltiamo tiriamo bene, tendiamo bene le cuciture e andiamo a cucire e a stirare soprattutto prima di cucire andiamo a stirare per appiattire il lavoro e andiamo a cucire con sottopunto per chiudere l'apertura che avevamo fatto in precedenza così non, non si vede questo è il risultato finale adesso anche qui per poter fermare eh, l'imbottitura e rendere un po' più realistica la nostra staccionata andremo a fare un'altra puntatura quindi se non siete pratiche io vado a mano libera ma qua ve lo faccio vedere se non siete pratiche riprendete la penna da ricamo quella che abbiamo usato prima e eh, andate a tracciare le righe con il righello Vabbè, io devo avere sempre le campane che suonano comunque andate a tracciare le righe con il righello in questi punti vedete qui sto usando la penna che ho usato prima e mi faccio proprio delle, delle semplici righe dalla punta alla base tentando di essere più dritta possibile qua sono andata dritta come pochi a questo punto andiamo a cucire sotto macchina Il bello di questa, questa penna è proprio che ha la parte cancellabile, quindi vi voglio far vedere che viene proprio via facilmente, basterà semplicemente seguire, sopra cioè colorarci sopra e in pochissimo viene via e il lavoro rimane bello pulito come in questo caso. Prendiamo quindi i trucchini come prima e andiamo a sfumare in tutto intorno alla staccionata in modo da dare tridimensionalità e renderla un pochino più eh, realistica anche qua armatevi di pazienza il pennello sfumate andate un po' a caso non deve essere non è un lavoro di precisione questo eh. serve proprio giusto a dare un'idea di, di staccionata famosa idea di staccionata vabbè ma avete capito <ride> serve giusto a rendere un pochino più realistica la nostra creazione fatto. Questo è il risultato finito. Io vi aspetto mercoledì prossimo con la seconda parte del video. Un bacio, ciao!